buonasera a tutti oh, ciao a tutti e bentornati nella mia cucina questa volta preparerò un piatto molto più semplice dell'altra volta ovvero fettine di carne alla pizzaiola per questo piatto molto semplice occorre delle fette di carne fatte apposta per la pizzaiola dovrebbe essere questo carne di manzo adulto poi dell'aglio uno spicchio, olio d'oliva, un pochino di sale un pochino di concentrato di pomodoro pomodorini freschi ovviamente il basilico, immancabile e ci metto anche queste fettine di scamorza affumicata che gli dà quel sapore in più come strumenti di lavoro serve appunto semmai in tagliere per tagliare i, pezzi, i pomodorini quindi serve anche un coltello e ovviamente l'immancabile strumento più importante per chi cucina la forchetta ragazzi perché con la forchetta serve sempre ci vediamo nella prossima clip quando avrò iniziato a mettere l'olio sul fuoco e altre cosine ciao taglio, taglio così taglio qua un pezzo e poi piano piano tolgo tutta questa parte ecco qua ecco qua questa padella dove ho messo due giri d'olio vado ad aggiungere i due pezzettini d'aglio che ho bucherellato con la forchetta in modo che rilasciano piano piano il loro sapore e poi siano facili da togliere, non lo spezzetto, perché a me piace il sapore che dà l'aglio, non mi piace mangiare l'aglio. Adesso sì. ecco, taglierò questo pomodorino, che viene dall'orto del parente, quindi mh, vi lascio immaginare il quanto sono buoni, li taglierò piano piano, togliendo prima una parte, e prima la testa e poi la coda, mentre il nostro aglio sta lentamente cuocendo sulla padella taglio in vari pezzettini, faccio un po' chino a occhio ecco qua e piano piano poi taglio tutti gli altri ci vediamo nella prossima clip quando saranno tutti tagliati No, ci vediamo prima perché mi tocca sistemare le fettine nella padella che è già bella che è calda pronta ad accoglierle ecco qua la prima La seconda, la terza, cerchiamo la forchetta per spostare, così, ecco qua, e l'ultima fettina di carne, ecco qua. Adesso le sistemo un pochino meglio nella padella. e secchio l'aglio così e per insaporire le fette lo spalmo così ecco qua vedete? ecco qua e poi mi separo l'aglio e lascio cuocere le mie fettine alzando un pochino il fuoco e quindi adesso vado a riprendere a tagliare i pomodori sta cuocendo piano piano ho aggiunto anche il sale e sto ancora tagliando i pomodorini piano piano che aggiungerò qui dentro una padella assieme al concentrato di pomodoro e altre cose ci vediamo nella prossima clip ora che ho finito di, di tagliare questi 20 circa 20 pomodorini vado a combinarli con la carne così ecco qua Olè. Ci siamo quasi. Riprendo la mia forchetta magica e vado a spandere un pochino così i miei pomodori. Aggiungerò un altro pochino di sale e la, il concentrato di pomodoro, come avevo detto. Ovvero, eccolo qua. Così la mia carne sta piano piano eccolo qua vedete così ecco qua e adesso andrò a coprire ci vediamo nella prossima clip ho rigirato nuovamente le fettine e ho aggiunto il basilico fresco proveniente dalla mia pianta un profumo incredibile e dopo ovviamente aggiungerò qualche fetta di scamorza come ho detto prima appena tolto l'aglio e rigirato nuovamente le fettine vado ad aggiungere così le fette di scamorza ecco qua la, la carne è un pochino meno tenera rispetto appunto al vitello però è fatta apposta per la Pizzaiola, quindi noi ci piace anche così. Ecco qua. Passati altri 5 minuti e andiamo a vedere il risultato. Mi sembrano pronti, quindi spengo.